Ciao a tutti da Lorian eh, all'interno di Enel Green Power. Eh, domani finalmente si riparte per riprendere la rotta del Room. È stata un'attesa piuttosto lunga. La meteo sicuramente è meglio rispetto a quella che, stanno, che hanno preso e che stanno prendendo gli altri che sono in mare. Eh, chapeau, chapeau a loro perché veramente. Veramente tosti, eh, domani saremo in circa 10-15 più o meno a partire, quindi rinizia diciamo, una regata nella regata, continuate a seguirci e le prossime news saranno dal mare, ciao a tutti!